Ciao a tutti anime colorate e benvenute in questo nuovo video Non so se lo terrò o meno Non vi mentirò, dipenderà tutto dalle visualizzazioni Sì, anche a me interessano le visualizzazioni Vi faccio tre proposte per la prossima settimana 1. nuovi video Quindi vi torno a chiedere aiuto per nuovi video da fare, perché non ho idee. a parte quella che mi dovrebbero tagliare la barba, ma questa è un'altra cosa. Proposta numero 2, domande per un video, ask. In questo caso vi chiedo almeno 5 domande in totale, potete fare anche più di una domanda a persona. Proposta numero 3 che non la toglie alla 2 fare una nuova versione dello bombi di. Buh, questa lascia fare una nuova versione di lo bombi o lo passi, che per chi non lo sapesse, è un video dove si prende un gruppo di persone, in questo caso uomini. Per me perché io preferisco gli uomini e per ogni persona che mi avete segnalato vi dirò se lo bombo quindi è abbastanza desiderabile oppure lo passo nel senso che non rientra nei miei gusti quindi tre proposte, tre video, adesso mi dovete aiutare voi sotto con i commenti noi ci vediamo la settimana prossima se tutto va bene, ciao!